Allora ragazzi, benvenuti alla nuova lezione del capitolo di armonia, del corso di armonia. Oggi parleremo della scala dorica, quindi siamo eh, ancora ovviamente sulle scale modali relative alla scala maggiore, eh, rinnovo l'invito a leggere due moduli fa dove parlo della differenza e cerco di spiegare nel modo più semplice possibile la questione modi e scale modali e oggi faccio l'esempio in là e la scala d'orica a differenza di appunto, molti studi che ho trovato molti eh, libri didattici ma anche didattici stessi eh, non prendo in considerazione la relativa scala maggiore quindi il solito eh, esercizio diciamo sol maggiore da sol poi parto da e faccio le stesse note di sol poi da si sì, do questo serve poco andiamo concentriamoci sulla scala dorica come una scala a sé stante, eh, come un mondo eh, a parte, come soprattutto un, un insieme di suoni molto particolare eh, che si differenzia appunto da ogni altra scala. Allora, come studiarla? Innanzitutto, il solito, eh, solito consiglio delle tre posizioni, quindi siamo là dorico la posizione è l'indice del medio e del medio. ovviamente come com avete visto, come avete studiato come avete intuito la nota che differenzia la scala dorica, la scala minore naturale, la sesta, che è maggiore invece de, del minore. Ci arriviamo tra un attimo, intanto facciamo il nostro solito esercizio di suonare la scala dorica su tutta la tastiera, ma non pensando alla relativa maggiore di sol, pensando alla scala dorica con tutti i suoi intervalli, quindi la nostra tonica diventa la il sol della settima minore non è alla tonica si può fare i soliti esercizi per tutte le, sca le altre scale anche con il dorico partendo ad esempio da mid dorico scendo con fa dorico risalgo con fa diesis oppure tutte su una corda quindi mid dorico su una corda, su due, su tre, eccetera, eccetera eh, il solito eh, consiglio che vi ho detto anche per la scala maggiore è quello di dividere la tastiera in, in parti, in, diciamo, immaginarie e farle, ad esempio, prima sui primi quattro tasti quindi parto da mid-dorico e suono solo nei primi quattro tasti, mi salgo con fa dorico e scendo con, con fa diesis dorico e così via, poi mi sposto nel registro medio nel registro alto con lo stesso procedimento alternando il tutto. Eh, un altro esercizio che ancora una volta rinnovo l'invito a fare è quello di alternare la scala con l'arpeggio relativo, in questo caso se facciamo arpeggio di settima e La minore settima, quindi alternare ad esempio una battuta di La dorica con una battuta di arpeggio di La minore settima. La dorica cambio battuta, arpeggio scala e così via. E I pattern che abbiamo spiegato nel modulo precedente possono essere trasportati diciamo in questa nuova scala andiamo soprattutto a sentire la sonorità che ha questa questa particolare scala il tappeto è un la minore ecco i miei soliti esercizi con la base sotto Thank you. ancora più particolare per la nona bemolle un altro consiglio ottimo è quello di provare creare qualche melodia usando eh, appunto questa scala, eh, oppure di analizzare i brani che sono stati costruiti sul modo dorico, che anche in Italia abbiamo degli ottimi esempi, il primo che mi viene in mente, forse più famoso, Impressioni di Settembre, che eh, non mi ricordo che tonalità è, ma il re se guardate anche il riff principale, il riff iniziale, il tema principale de, della canzone è costruito su, sulla scala dorica. Si naturale, quindi la sesta maggiore, gli accordi sono mm, Re minore, Do maggiore, a suonarla con modo eolico perderebbe tutta la sua, <coughs> la sua bellezza, la sua particolarità. E questo è anche in funzione appunto del giro armonico che è costruito appunto su non su una tonalità eh, di riferimento che eh, Re minore sarebbe eh, re minore naturale sarebbe Fa maggiore, ma è proprio un giro armonico dorico, perché Re minore è la tonica del è il primo accordo, quindi la tonica, la, la tonalità è proprio Re minore dorico, Re dorico, accordo successivo a Do maggiore poi un Sol maggiore che è il quarto grado che se fosse stato il Re minore naturale non avrei avuto perché avrei avuto il Sol minore altri esempi famosissimi sono le, appunto Su so What di Miles Davis dove anche il contrabbasso la, il tema principale e il riff costruito su punto re dorico. Stesso discorso, sì, naturale. perderebbe ogni senso se fosse con la sesta minore. tutto un altro colore appunto, un altro senso quindi il consiglio che vi do appunto è quello sempre di prendere dei tappeti inizialmente e sentire la sonorità della scala senza pensare a una tonalità di riferimento appunto, al tonale ma pensare alla scala come una cosa a sé stante e poi analizzare appunto, le melodie e il rapporto tra la melodia e il giro armonico ci vediamo per il modo frigio